Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dopo tanto tempo Oggi andremo a vedere cosa recuperare da delle vecchie televisioni Questo è il primo modello di televisione Andiamo a smontare i viti Alcune delle viti in questo caso si trovano una qui Una di qua E il resto qui e qua Poi non dovrebbero esserci più viti Andiamo a smontarlo.